al 30 gennaio 2023 quindi valida per una settimana utilizzeremo tre mazzi di carte okay? e suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c durante la preghiera mh, di protezione vi chiedo di eh, chiedere ai vostri angeli al vostro sacro cuore qual è la lettura più giusta per voi potreste anche scegliere più di una lettura o addirittura tutte e tre le letture ok eh, utilizzeremo tre mazzi di carte come ho detto prima abbiamo i sussurri della natura abbiamo le carte dei chakra ok e abbiamo eh, Walk Your Light. e poi alla fine della lettura di questa settimana leggeremo anche un messaggio da questo libro ok iniziamo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 gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone coinvolte invoco la coscienza micaelica maria regina celeste maestro gesù e vi chiedo con amore vero puro e sincero in comunione di intenti con l'arcangelo michele di tagliare tutte le corde di paura rabbia gelosia competizione tutto ciò che ho posto a dio alla luce e all'amore tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite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 hanno da dirci. Allora abbiamo il gruppo A Purifica l'ambiente. Interessante. Gruppo B Ridi. Ecco, gruppo C è caduta. Col passato, vediamo le carte dei chakra. Eccola qui, gruppo A è caduta. Uh, espressione creativa. gruppo b um, empowerment potenziamento ok ok connettiti col tuo pieno potere interessante ecco il mio cagnolino che abbaia e vuole essere coccolato fai il bravo su e qua la, il gruppo c abbiamo saggezza dell'amore e compassione che bella questa carta, anche perché è il chakra del cuore, invece eh, l'altra carta del potenziamento è la carta del guerriero. Sì, il mio cagnolino quando vuole le attenzioni si fa sentire. Ok, continuiamo. Gruppo A con le carte di Work Your Light. Vediamo cosa ci vogliono dire. Gruppo A. riesco a prenderla gruppo A concilio della luce e qua è la coscienza micaelica che sta parlando gli aiutanti spirituali sono giunti in soccorso per aiutarti a assisterti gruppo B vediamo un po' pilastro di luce le tue frequenze si stanno innalzando, guardate che bella questa parte, fantastico, infatti è empowerment, è pilastro di luce, bene, per, il, per le persone che hanno scelto il gruppo B c'è un aumento nella frequenza, nella vibrazione quindi anche nei risultati, no? ok radicamento per il gruppo c l'invito al radicamento anime infinite e ora vediamo cosa gli angeli hanno da dirci iniziamo con la prima carta del gruppo a è venuto il momento di pulire intorno a te l'ambiente in cui vivi purifica l'ambiente pulisci ordina i mobili eh, e le, gli oggetti in un modo armonioso magari anche seguendo la tecnica del feng shui hai bisogno di creare un ambiente armonico un ambiente armonico e protetto dove fare il tuo lavoro se lavori da casa dove vivere tutti i giorni dove rilassarti pregare meditare hai bisogno di eh, veramente purificare l'ambiente di praticare la protezione psichica ok e in molti casi questa carta sta a significare di tagliare le corde con persone o ambienti che non servono il tuo il tuo massimo bene è venuto il momento di chiudi tagliare queste vecchie corde di paura basate sull'ego eh, hai bisogno di rinnovare la tua energia hai bisogno di riconnetterti con la tua arte creativa espressione creativa è richiesta per il tuo massimo bene usa i tuoi doni creativi va bene eh, ed esplora le vie per espandere e crescere hai bisogno veramente di rinnovarti eh, ti faccio un esempio se sei una maestra spirituale forse è venuto il momento di scrivere quel libro eh, ma anche se sei un coach se sei eh, una scrittrice o forse hai bisogno di dipingere forse hai bisogno di eh, scrivere dei post eh, per parlare ed esprimere la tua eh, sensibilità per far conoscere al mondo chi tu sei veramente nella tua creatività nel tuo pieno potere sei assistita dall'alto eh, la coscienza micaelica gli angeli i maestri gesù sono tutti qui con te ci sono degli aiutanti spirituali molto potenti che ti aiuteranno in, nei tuoi progetti nella nei tuoi progetti creativi nei tuoi progetti futuri quindi prega di più connettiti di più fai pulizia chiudi col vecchio chiudi con ciò che non serve il tuo massimo bene allinea le energie e le frequenze nella direzione giusta e vedrai che riuscirai a fare l'upgrade a cambiare frequenza va bene bene passiamo al gruppo b gruppo b c'è bisogno di ridere di scherzare di gioire di godere della vita eh, guarda dei film comici guarda dei film allegri eh, fai emergere la tua simpatia eh, ridi e scherza con le persone che ami con i tuoi amici i tuoi parenti i tuoi cari eh, ridi divertiti eh, goditi la vita perché hai veramente bisogno di fare questo, questo aumenta le frequenze, lavora con la gratitudine, col grazie, eh, questo porta la gioia, hai bisogno di riconnetterti con la bambina interiore, col bambino interiore e di, di riconnetterti con la gioia più pura, va bene? C'è proprio perché c'è eh, proprio questo richiamo da parte della tua anima di innalzare le tue frequenze, c'è una guerriera di luce dentro di te, c'è un guerriero di luce, c'è tanto potere, tanto potere personale e spirituale dentro di te, invoca quel potere dentro di te, va bene? E stabilisci il tuo posto nel mondo, è venuto il momento di firmare il contratto con te stessa, è venuto il momento di di portare la tua voce nel mondo ok c'è un pilastro di luce c'è grande sostegno tu sei molto connessa connesso con i reami più alti tu sei l'oracle tu sei ehm, come dire, tu sei il canale tu sei, hai veramente il potere di, uh, di di inseguire e di seguire la strada che ti è stata indicata agisci e, e veramente fai vedere al mondo chi tu sei, perché tu vali, perché hai il potere perché hai le capacità abbi fiducia in quella forza interiore che ti sta guidando, che ti sta spronando e che ti sta innalzando ed elevando nella direzione più giusta per te e per il tuo massimo bene bene anime infinite passiamo al gruppo c gruppo c Chiudi col passato, pulisci il passato, anche per voi pulizia, chiudi con le relazioni tossiche, chiudi col passato nel senso che eh, non rimanere aggrappata al dolore, alla sofferenza, a, a tutto quello che hai subito, anche se si tratta di cose gravi, perdona, impara, guarisci e riconnettiti con la gioia, con la forza della tua anima, devi guarire, il tuo cuore il tuo cuore ti sta chiamando questa rappresenta questa carta il chakra del cuore il perdono ti aiuta ad aprire il cuore ad, ad, ad, ad aiutarti a vibrare e ad ascoltare la voce del tuo sacro cuore della tua anima che ti sta chiamando c'è bisogno di riconnetterti con la voce dell'anima hai una grande saggezza devi solo ritrovare l'armonia attraverso il perdono e la Compassione va bene? Eh, veramente ce la puoi fare. Ce la puoi fare a fare questo upgrade. Chiudi col passato, sintonizzati nel presente. E proiettati sul futuro mai ma bisogno di vivere radicata la terra per manifestare i sogni della tua anima è fondamentale il radicamento mangia cibi della terra mangia cibi naturali verdure come zucchine mangia le melanzane mangia le patate mangia i pomodori mangia i cibi che nascono proprio a contatto con la terra aiutano a radicarti pratica la meditazione di chakra dell'energia che attraverso il sé superiore scende fino al centro della madre terra ti aiuta un attimino a rimanere radicato esci dalla mente esci dal caos esci dalle basse frequenze centrati nel tuo sacro cuore e miracoli infiniti accadranno nella tua bellissima vita ora chiedo all'arcangelo Michele il messaggio più giusto per il massimo bene di tutte le persone coinvolte Okay. le certezze sono pure illusione, quante persone vogliono iniziare un qualcosa nella propria vita solo se hanno la certezza di avere successo questo è sbagliato dicono gli angeli, segui il tuo cuore il successo è garantito perché è il tuo cuore che ti sta guidando non, non, non puoi andare nel futuro e dire ah va bene allora andrà tutto bene, quindi posso iniziare questo progetto, no, ha Agisci se credi nel tuo progetto, se credi in te stessa, se sei guidata in questa direzione, vai avanti e non fermarti, le certezze, le sicurezze sono un'assurda invenzione utile a chi desidera delle scuse per frenare i suoi impulsi vitali, non potrai mai essere certo di farcela, nessuno al mondo potrà garantirlo, però agisci, agisci, credi che ce la puoi fare, senti che ce la fatta senti che hai raggiunto quel tuo obiettivo e tutte le energie si allineeranno a te va bene eh, la certezza è dentro di te non è fuori di te bene anime infinite abbiamo concluso la lettura per questa eh, settimana volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo michele facilito anche le sessioni di riequilibrio energetico per riportare il equilibrio nella tua vita a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale laddove tu hai più bisogno per il tuo massimo bene e per il massimo bene supremo, queste frequenze sono ti riconnettono con la tua vera essenza, col tuo scopo nella vita, con la tua anima ti aiutano ad allinearti a quello che è più giusto per te e per il tuo massimo bene quindi entrare in frequenza con queste frequenze di luce aiuta a dar l'intero tuo campo energetico e quindi la vita stessa eh, mi occupo anche di facilitare logos healing un, un metodo molto potente che si avvale del potere della parola ed è utilissimo per cambiare la nostra energia per eliminare tutti i sistemi di credenze, le paure i blocchi, i traumi del passato tutto ciò che ci sta impedendo di vibrare nella frequenza delle più alte frequenze della gioia, della gratitudine dell'abbondanza eh, attraverso anche il processo di riprogrammazione, vanno a sostituirsi i vecchi programmi con nuove informazioni per allineare il nostro subconscio alla nostra volontà, quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri sogni. Quindi prendi in considerazione di, eh, di, di, di fare un percorso di coaching con me, one to one o di gruppo. Inizierà a partire dal 15 febbraio il mio nuovo percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce è un percorso potentissimo dove accederai tu stesso alle nuove frequenze potrai interagire con esse potrai facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone e potrai fare esattamente le stesse cose che faccio io imparerai anche il logo ceiling per eliminare le credenze legate all'abbondanza legate ai blocchi legati alla salute insomma si può lavorare in tantissimi livelli è un percorso meraviglioso massimo 10 posti disponibili quindi contattatemi e prenotate il vostro posto eh, c'è ancora posto va bene ancora sei posti disponibili io vi saluto vi abbraccio vi auguro una settimana piena di gioia e di gratitudine un bacione a presto ciao